Buongiorno a tutti e siamo qui oggi per parlarvi del Search Marketing Connect ex convegno GT che si terrà a Milano il 20 e il 21 novembre all'Hotel Michelangelo, di fronte alla stazione centrale. Quest'anno sarà anche in streaming, tra le altre cose, però stavi per sbagliare, stavi per dire dicembre, non stavi per dire. <ride> certo, perché quest'anno quest abbiamo cambiato molte cose. La prima, la data, da dicembre abbiamo anticipato a novembre, il cambio del nome è una esatto. grossa apertura internazionale rispetto a quello che solitamente facevamo sì. purtroppo non per colpa nostra speriamo l'anno prossimo di riportarla a dicembre perché è il nostro mese da dieci anni quest'anno purtroppo non abbiamo potuto. Si parlerà di tante cose, quest'anno, oltre alle sale, che saranno cinque sale, di cui tre in contemporanea: avremo la sala conferenze, la sala seminari e la sala workshop, avremo anche la plenaria e l'international workshop. Facciamo la differenza subito di queste tre sale perché è importante. Nella sala conferenze, interventi da 40 minuti, un'idea si approfondisce e si cerca di ispirare le persone che vengono ad ascoltarci. La sala seminari, 80 minuti, quindi un approfondimento. Che di solito c'è è, è un bel, un, una bella differenza tra 40 40 80 minuti ed è una panoramica quindi teorica su un argomento dalla alla z la sala workshop pratica dal punto di vista del relatore sempre 80 minuti quindi molto pratica molto tecnica il relatore aprirà il computer e mostrerà come si fanno le cose ma le sì. tematiche Sì, abbiamo infatti abbiamo cambiato il nome abbiamo lasciato invariata la modalità di formazione quindi con le tre sale abbiamo ampliato le tematiche oltre al focus sempre molto tecnico sulla seo tecnico avanzato sulla seo abbiamo ampliato le tematiche parlando anche di search engine advertising, e-commerce, SEO, web analytics, alcuni interventi sulla business intelligence abbinata naturalmente al search marketing e il content marketing. E ci sarà anche l'e-commerce, un bel filone sull'e-commerce con interventi tecnici e interventi teorici molto interessanti nel, nel secondo giorno, insomma le tematiche sono tante, si potrà seguire in streaming e una cosa dello streaming è che le persone potranno cambiare sala in qualsiasi momento. Assolutamente, tra l'altro... Se si viene a Milano oppure se si rimane a casa, incluse abbiamo sempre le videoregistrazioni esatto. che possono essere consultate illimitatamente. Senza limite, così c'è Natale di mezzo, uno le si le può mettere e se, se le può riguardare. Per chi verrà a Milano c'è il pranzo incluso. Sì, il pranzo incluso, eh, i coffee break e non dimentichiamo la GT Night che si terrà il 20 sera e su cui esatto. vi invieremo insomma le prossime. Chi ore. non viene... E la GT Night se la può fare da solo a casa? Purtroppo Anche non viene. Purtroppo che non può vien... mettere le foto mentre, mentre mangia, mentre la sera brinda. Però al di là della possibilità di seguire via streaming, vi invitiamo ad essere con noi a Milano perché ricordiamo che il Search Marketing Connect si è sempre contraddistinto per essere un momento per fare il punto su quello che è accaduto tecnicamente ma soprattutto per stare insieme e per dialogare e fare un po' di networking con gli esperti di Search Marketing, le agenzie, i freelance e chi opera insomma, in questo settore. Esatto, e visto che quest'anno è la decima edizione, stiamo cercando, soprattutto dal punto di vista della didattica, di creare un evento memorabile. Insomma, vi aspettiamo a Milano il 20 e il 21 novembre. Novembre, non dicembre. Ciao e buona giornata a tutti.